La cosa importante è l'allineamento tra la vision, tra la mission e tra la promessa che fate al vostro cliente, se voi avete ben chiaro, questo è un lavoro che si fa molto all'inizio generalmente, se voi avete ben chiaro di dove volete andare, è difficile eh, tutte le volte che dovete prendere tante piccole decisioni su come aggiustare, se avete ben chiaro qual è il punto di arrivo, è difficile che voi disperdiate le vostre energie facendo cose che non servono. Ad esempio, ieri è venuta una ragazza che fa un master per parlare di una sua idea, vuole fare uh, non so, una sorta di uh, camping hippie in Abruzzo okay? e uh, il, suo, il suo obiettivo è quello di fare um, una struttura in cui arrivano questi qua, si rilassano, fanno le passeggiate, leggono i libri, eh, fanno qualche attività tipo camminata e poi dopo diceva, e poi dopo a me piace l'idea della comunità e quindi tutti a mezzogiorno e mezzo si devono trovare eh, e c'è uno che cucina, l'altro che lava i piatti e tutti che mangiano. E io gli ho detto, ma scusa, eh, vuoi fare una comunità hippie in cui tutti fanno fondamentalmente quello che gli pare, perché si devono, essere, devono essere completamente disconnessi e gli obblighi ad andare a mezzogiorno e mezzo a mangiare tutti, devono mangiare tutti insieme quello che cucina uno? Questo cos'è? Non è allineato con la vision del proprio progetto. Quindi bene o male se voi avete ben chiara questa cosa, tutte le volte che dovete decidere come mettere in piedi il vostro, il vostro servizio, è una cosa che vi può...